Qua. Ciao, dei, eccomi. ciao buongiorno, buongiorno a tutti, buono, ciao Francesco, buongiorno. buongiorno colleghi, spero stiate tutti bene, come va? Fantastico. Allora, io ho saputo che eh, ho, ho voglia di intervistarti con questa nuova Maison che... <ride> nuova, nuova sì, di mi secca. trovo proprio qui, guarda, <ride> Ma, mi, hai, mi, hai, mi hai presa proprio nel momento in cui stavo uscendo per togliermi la mascherina qui dalla nostra nuova Maison, Bellissimo, <ride> che ci piacerebbe visitarla, perché qualche amico mi ha detto anche che dentro questa Maison ci sono dei quadri fantastici. Me ne fai vedere uno? Ah. E, poi, e poi nella Molto prossima... Vai, vai, facci vedere, ecco, come inviato... Ti faccio vedere? Ora? Sì, sì, certo, certo. Allora, siamo, siamo in diretta con Francesco Callori Grazie. e tutti i nostri colleghi, ecco. Ecco, allora, Questo... questi sono Questo... dei quadri d'autore, una nostra cliente, una nostra affezionatissima cliente, Giulia Mariani, che fa dei lavori spettacolari. Abbiamo organizzato una mostra di vernissage eh, devo dire, con dei risultati pazzeschi. Ecco, fatto, guarda, tutti in acrilico, ci sono che le belle. tavole di legno che, sì, sono bellissimi eccolo qua, ci sono le tavole di legno prese dalle spiagge dell'isola Delba. Poi non Facciamo. so se si riesce a vedere, Francesco, dal video, ma ci sono tutte perline, ci sono tutti svaroschi, un qualcosa. Aspetta, vediamo un po' perché questo io lo adoro: questo è l'amore, queste sono le ali e un cuore diviso, vedi? Che si abbracciano: è pazzesco, bellissimo. Giuliano, arte e la... cultura, arte e cultura. Sì, sì, esatto. Nell'intervista, nell quella che faremo prossimamente, sì. ora sì. ti lascio al tuo lavoro. Però sì. eh, la prossima intervista mi piace, il parrucchiere, sì. l'arte, l'arte nostra come parrucchieri, ma l'arte anche delle persone che ci circondano. Eh, certo, certo. Bene. Allora Giuliana, mi ha fatto piacere, questa è una diretta estemporanea. Un abbraccio. La... Un saluto tutto. a tutti, devo rindossare la mascherina e a prestissimo. D'accordo, ci ciao, vediamo. ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.